Sì, grazie Presidente. Eh, visto quindi anche l'orario e la gentilezza cercherò di essere breve. Eh, dunque questa mozione viene fuori anche a seguito di un percorso fatto dalla Commissione in questi tre anni, e eh, quindi ringrazio ovviamente anche tutti i membri della Commissione. Eh, abbiamo cercato di incrementare gli introiti della tassa di soggiorno eh, mettendo insieme una serie di, di attività e di politiche volte proprio a, a combattere l'evasione, eh, tant'è che siamo arrivati, eh, siamo entrati che c'erano circa 70-80 milioni di euro che entravano mentre oggi siamo a 120 milioni anzi anche di più. Quindi tutte queste azioni che abbiamo eh, intrapreso da inizio consigliatura ad oggi hanno sicuramente portato i loro frutti. Abbiamo quindi fatto una serie di strategie con il dialogo tra amministrazione e parti istituzionali, l'incrocio delle diverse banche dati, l'introduzione delle imposte per le locazioni brevi, abbiamo messo delle risorse ad hoc proprio per fare controlli mira mirati e abbiamo anche eh, posto la responsabilizzazione sul piano penale eh, e abbiamo anche cercato di mettere insieme l'utilizzo della sinergia con adeguate tecnologie. Quindi tutto questo ha portato a questo incremento. Quindi arrivati diciamo, a questo punto è, è arrivato il momento di fare un passo ulteriore e quindi noi vogliamo quindi, impegnare la Sindaca e la Giunta a destinare l'intero ammontare degli introiti del contributo di soggiorno derivanti dai servizi turistici resi dalle piattaforme telematiche in attività di promozione turistica della città di Roma e destinare quindi i maggiori introiti del contributo di soggiorno eccedenti la copertura dei servizi essenziali derivanti dalla lotta all'evasione in attività di promozione e valorizzazione turistica, compreso l'adeguamento degli spazi pubblici turistici alla normativa nazionale che regolamenta l'accessibilità di disabili sensoriali. Grazie.